Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0. Allora, e come sappiamo tutti, come abbiamo visto con nostro stupore, oggi la Rox ha rilasciato 5 veicoli, che non si sa a quale DLC sono attinenti, perché non ha, diciamo, mostrato alcun trailer, però ecco qui questi 5 veicoli, io ho deciso di eh, cominciare a modificare diciamo quella più costosa e anche quella a mio avviso eh, a prima kit diciamo eh, più bella da vedere però eh, non bisogna sbilanciarsi perché magari ce ne sono anche delle altre cioè le ho viste però allora questa auto costa mila dollari è la entity, la nuova entity ragazzi, quindi vediamo un po', vediamo le, le modifiche che si possono fare a questa entity anche se devo dire che eh, già di, di per sé quando ce la consegnano è molto bella ragazzi perché eh, effettivamente è molto bella esteticamente eh, secondo me mh, la Entity in quanto auto un po' datata perché è stata una delle prime auto rilasciate su GTA 5. aveva bisogno di una bella rinfrescata e quindi nulla diciamo che eh, nelle linee, ricorda un po' la vecchia Enti nelle linee però è, è abbastanza diversa insomma diciamo, può sembrare simile che dire ragazzi, ha ah, belle, modif belle modifiche eh, diciamo ci sono qualche modifica anche come, come alettoni, come paraurti, come tutto ragazzi, come cofani anche se a me il carbonio non piace molto, però comunque c'è, eh? ci sono dei pezzi in carbonio, ci sono delle cosine e adesso qui scelgo un colore con una perlescenza, vediamo un attimino di dare quel, quell'effetto bello a quest'auto questo colore ragazzi lo potete trovare nella mia crew Ovviamente non vi iscrivete solo che colore, iscrivetevi perché volete rimanere in crew, per tutti i membri della crew che ci sono sanno già che c'è questo colore. Che dire, ragazzi, l'auto a me soddisfa molto, l'ho provata anche in strada, non ci sono clip video qui dove l'ho provata, però comunque sia, l'ho provata in strada, e secondo me lascia un po' desiderare la partenza. Eh, diciamo lo scatto iniziale della partenza è un po' lenta in partenza velocità massima non è male ragazzi come auto anche se io penso modestamente ovviamente con il mio modesto parere che ci sono auto migliori non ho potuto testarla finora eh, magari contro un x80 o contro una nero Casso, però penso che ci sono auto migliori per quanto riguarda la velocità tenuta di strada è abbastanza buona ragazzi non è male come tenuta di strada però ecco c'ha secondo me questo piccolo difettuccio sia nello scatto che nella ripartenza che come auto la penalizza un po' almeno a mio avviso esteticamente ragazzi è molto molto molto accattivante questo sì, eh, c'ha un'estetica abbastanza grintosa insomma una bella auto poi a seconda di come la modificate voi insomma io ho scelto sto colorino che non è male è un verde menta molto tenue non è un verde menta forte che quando ci mettete il bel perlescente come ce l'ho messo io avrete effetto doppio colore insomma e che dire dell'auto ragazzi se avete dei soldi compratela perché è bella da vedere anche se penso che alcuni di, pro, di voi avranno un po di difficoltà a scegliere quale auto eliminare per poter mettere questa perché oramai i posti in garage insomma tutti abbiamo comprato un po di auto quindi c'è un po di difficoltà nei posti in garage però comunque sia come dicevo per i suoi 2 .305 dollari a livello estetico li vale a livello da gara ragazzi secondo me ci sono auto molto più competitive di questa però ripeto questo è il mio parere perché magari io mi trovo per esempio bene con l'X80 Pro tanta gente dice che l'X80 Pro è una merda però a me piace perché è scattante a me piace perché comunque c'è un'ottima ripresa sia in curva che tutto il resto eh? è abbastanza aggressiva, cosa che eh, secondo me non ha questa quindi che dire ragazzi, se avete i soldi eh, da investire compratela perché è una bella auto, se no lasciate stare. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video.